Rap calabro, qua giù non ci capiamo solo con il calibro Farti prendere dal panico, con rimedi a sto calibro Ci capiamo anche se parli arabo E dopo vita vera ne sono più carico del genere il gladiatore chiama mispanico E mentre con temore sono io che lo rianimo Disegno metriche perfette che manco la pow house Sta roba bastone in testa non ti salva dottor house Critiche ascoltando minimal house Non parlo, ti chiudo cliccando su X col mouse Là fuori si fanno film degni della 20th century box Credibili quanto l'oroscopo di Paolo Fox Ma con le tue cassette ci faccio box Le mando KO e proseguo col mio flow Fino a che non suoni il gong ma le lingue qua vanno ad non poi questo che si fa Poca sostanza e troppi bla bla bla Non sono vibrazioni di tre voci sul microfono non sono vibrazioni di un campione alla console Sono le emozioni trasmesse dalla musica Niente in sud Non sono vibrazioni di tre voci sul microfono Non sono vibrazioni di un campione alla console Quando senti sto calore lo sai subito che è tutto Niente in sud Sole che spadroneggia sul cemento che ha l'accento sole, sole, mare e vento come capa in salento Sagrada del malcontento dall'entroterre lì e ti accorgi quanto l'ami solamente quando emigri Notti di tarantelle tra notte di tarantelle su, Fuochi a agosto, sole, mare e bancarelle Tutti su a veder le stelle, nessuno che guarda a terra Da settembre quasi prassi, scordarsi di questa terra Mi presento sono Stefano il senso di, di sta canzone, canzone che, che abbiamo molto di meno di ciò che merita il meridione Siamo la sua te con la punta di sto, stivale scucito nel quale un intero il lo conta vero d'un partito Ma se io avessi previsto tutto questo in questo posto Ci sarei nato lo stesso, lottando ad ogni costo Affinché ci si riconoscesse il giusto ed è giusto Lottare per qualcosa che io veramente apprezzo Non sono vibrazioni di tre voci sul microfono non Sono vibrazioni di un campione alla console Sono solo le emozioni trasmesse dalla musica hey. Non sono vibrazioni di tre voci sul microfono Sono vibrazioni di un campione alla console Quando senti sto calore lo sai subito che è tutto hey, hey. Come sud, radice di sinonimi Incastro paroloni e per emergere Di sudiste ste canzoni, facendo una marea Di suddivisioni, la prima è più importante Suddividi gli scarsi dei buoni Perché è facile etichettare Sud occidentale, se poi siamo i primi A provare a sudditare La colpa è nostra che è invece di sudare Per svoltare, stiamo in questo sudiciume seduti a guardare, i primi mangiano Io è sempre stato l'ultimo, non sono mai stato Bravo a fare suddito, ho sempre alzato La testa, sarò stato uno stupido Ma le scelte erano Due, o niente mai o tutto è subito l'unica cosa che ci salva qua è la musica perché ti porta nella sua visione ludica e non ti fa perdere senza il calabro non riesce a smettere because la do it better. non sono vibrazioni di tre voci sul microfono non sono vibrazioni di un campione alla console sono solo le emozioni trasmesse dalla musica wait it